Il progetto Tourism for All è un progetto finanziato dal programma di cooperazione Italia-Croazia, è condotto dalla regione Molise e vede la partecipazione di 14 partner di progetto, 7 italiani e 7 croati. La fine idea del progetto è quella di promuovere un turismo accessibile, quindi promuovere delle destinazioni turistiche. Questo perché allo stato attuale esistono dei limiti che si frappongono alla piena fruizione dei siti culturali turistici da parte della generalità dei gruppi target. Il progetto intende promuovere una cultura dell'accessibilità delle destinazioni turistiche per arrivare al prodotto ultimo che è un catalogo delle destinazioni accessibili che parte da un del eh, stato dei luoghi nei vari, eh, nelle varie aree coperte dal progetto e che prevede la formazione di operatori e interventi diretti sul territorio per la rimozione delle barriere che costituiscano un limite alla fruizione delle destinazioni turistiche. Tourism for all, turismo inclusivo.